Oggi stavo pensando all'argomento del mio prossimo video e mi sono reso conto che non so di cosa parlare, ma non perché mi mancano le idee, in realtà... In realtà ti manca il fiato. Perché mi manca il fiato. <ride> Oggi stavo pensando all'argomento del mio prossimo video e mi sono reso conto che non so di cosa parlare, ma non perché mi mancano le idee, al contrario perché ne ho tante, e sono tutte molto diverse tra loro. Può sembrare una cosa positiva, ma in una strategia di comunicazione questa cosa non funziona perché psicologicamente le persone hanno bisogno di identificare gli altri associandoli ad una categoria o ad una caratteristica ben precisa. In questo modo si viene a creare un legame mentale tra quella persona... È un argomento, uno stile, un tratto caratteriale che la rende immediatamente riconoscibile e riconducibile. Pensateci, Barbara D'Urso, Balotelli, Donald Trump, Vittorio Sgarbi, sono tutti i personaggi che hanno costruito la propria identità pubblica in modo da essere immediatamente riconosciuti e associati ad una loro caratteristica ben precisa. Se nella vita vuoi fare qualcosa, che sia il cantante, il giornalista, il politico, l'influencer, per cui vuoi farti conoscere e devi essere riconosciuto dagli altri, allora hai bisogno di costruire la tua identità pubblica pubblica E questo non vuol dire snaturare la tua indole o la tua identità personale, anzi è proprio su questa base che va costruita. La discriminante che inizia a farti capire la strada giusta quando, è, quando la stai prendendo e quando inizia a diventare semplice, è lì la tua vera indole, quando la cosa che stai facendo ti viene fuori con semplicità, entusiasmo e semplicità. Quindi adesso mi restano due possibilità, chiedere a mia madre oppure costruire la mia identità pubblica. Fisicano. mestieri, mestieri. Fisicamo, eh. mestieri arte, scomparsi. Arte scomparsa. Antica maite, le persone no, scomparivano. Ok, come si costruisce l'identità di un personaggio pubblico? Fiore, io sono venuto a prenderti oggi perché ho bisogno di pensare e quindi ho bisogno che mi porti in un posto che mi aiuti a riflettere su una cosa. Robert, quale posto migliore di un'antica città greca? Ti sto conducendo nello scavo archeologico della Civitella. Siamo nel cuore del parco nazionale del Cilento, in provincia di Salerno. Lì si trovano i resti di un'antica città greca che era un avamposto di Elea. Elea, per chi non lo sapesse, è la città dove è nata la filosofia occidentale, cioè la città dove sono nati Parmenide e Zenone. E si trova si in trova Italia. In Italia? Nel Cilento, Sempre nel cosa Cilento. Che nessuno conosce. Esatto. Però <ride> stiamo parlando di un insediamento archeologico che risale al 600 a.C. È nata come città fortezza, come fortezza o come un avamposto militare per i focei di Elea. Era un avamposto militare di difesa contro i lucani. Chiore, per ma perché ci sono tutte queste mosche? Ci saranno per sempre? Queste mosche ci saranno per sempre, Robert. Ci seguono. Ci seguono perché ci trovano saporiti. Queste tra sì, l'altro sono le mitiche mosche ciuccigne. <ride> le mosche ciuccigne sono quelle che succhiano il sangue dei ciucci. Quindi adesso farò un esercizio che potete fare anche voi nel caso possa esservi utile per un progetto a cui state lavorando o semplicemente perché volete capire e definire come gli altri vi vedono. Quindi ora, immaginando di disegnare una tabella, tiro una prima colonna e mi faccio la prima domanda. E cioè, chi sono e in quali ruoli voglio essere identificato dagli altri? Nel mio caso specifico, ad esempio, sicuramente come imprenditore che è il lavoro che occupa la maggior parte delle mie giornate, ma anche come un fiero uomo del sud e più in generale come uno che osserva, analizza, studia e quindi riflette su tutto ciò che accade intorno a sé, dalla società alla politica al mondo dei giovani e del lavoro. Nella seconda colonna invece ci metto l'approccio che mi contraddistingue quando affrontiamo fronte un problema o rifletto su qualcosa. Io ad esempio sono sempre molto razionale, concreto, ma allo stesso tempo alla ricerca dell'equilibrio e del buonsenso. Mentre nella terza colonna ci va lo stile con cui mi esprimo quando parlo in pubblico. Io lo faccio sempre con un tono sarcastico, informale, spesso faccio tanta autoronia e ironia sugli altri, però può essere qualsiasi cosa, insomma, ognuno di voi deve farsi una domanda e capire qual è il proprio stile. Arriviamo alle parti più difficili, nella quarta colonna ci vanno i nemici. Ogni protagonista ha sempre bisogno di un antagonista, e quindi allo stesso modo ogni personaggio che si espone pubblicamente, che sia su un palco, in tv o su YouTube, ha bisogno di nemici e cavalli di battaglia che lo contraddistinguono. Salvini ce l'ha con la povera gente, Saviano ce l'ha con i camorristi, Sgarbi ce l'ha con. Volevo dire: Di Maio, Di Maio, Di Maio, Di Maio, Di Maio, di Maio. Io ce l'ho con tutti, ma in modo particolare ce l'ho con la burocrazia, i novax, le sette religiose, i fanatismi di qualsiasi genere, i razzisti, gli omofobi e con tutto ciò che rappresenta un'espressione dell'ignoranza e della stupidità umana. Infine, nell'ultima colonna ci vanno gli argomenti di cui vogliamo parlare. Partiamo dal presupposto che fare tuttologi e parlare di tutto è sempre sbagliato, perché la nostra opinione... Ha un valore se parliamo di qualcosa che conosciamo bene, o perché l'abbiamo studiata, o soprattutto perché abbiamo un'esperienza importante che quindi rende le nostre idee autorevoli uniche e più interessanti di quelle degli altri. Questa è la differenza tra un populista che parla di tutto senza saperne di niente, un divulgatore che si limita a raccontare le cose dall'esterno e quello che viene chiamato opinion leader, che è qualcuno che parla di poche cose ma in cui è il migliore. Sono tutte e tre scelte legittime, ci mancherebbe, ma a me interessa la terza opzione, motivo per cui io ho scelto di parlare di poche cose ma che conosco bene, avendo maturato un'esperienza importante lavorandoci dall'interno o dietro le quinte. Insomma, per costruire la propria identità bisogna scegliersi una nicchia e concentrarsi su quella. Ma allo stesso tempo ci sono un paio di trucchi da tenere sempre in considerazione. Il primo è di contestualizzare l'argomento di cui si parla, legandolo quindi ad argomenti di attualità o a tendenze che le persone stanno cercando in quel momento. E il secondo è quello di cercare di rendere utili i propri contenuti. Se ci fate caso, tutto ciò che trovate online e che ritenete più interessante ha sempre una finalità che vi torna utile per qualcosa. Il risultato finale di questo esercizio sarà una tabella con delle colonne e una serie di parametri che di volta in volta andranno intersecati tra loro per scegliere di che argomento parlare, con che approccio, con che tono e con che stile affrontarlo e in quale ruolo voi andrete a mettere per esprimere il vostro punto di vista la combinazione che andrete a scegliere servirà a definire la vostra identità pubblica e a costruire la reputazione che volete avere agli occhi degli altri nel mio caso ad esempio pur essendo sempre la stessa persona oggi scelgo una combinazione che è molto diversa di quella che sceglievo a 20 anni quando facevo lo youtuber prima che youtube venisse inventato A questo dovete aggiungere gli ultimi due ingredienti fondamentali, che sono la coerenza e la costanza nel portarlo avanti per mesi o anche per anni, e raggiungere così l'unico vero obiettivo di ogni strategia di comunicazione e personal branding, trasformare una persona in un personaggio. Poi un esercizio per esempio molto pratico che si può fare è quello dell'autoscrittura provare a pensare alla propria eh, vita per capitoli e immaginare di dover scrivere un libro e quindi scrivere i titoli dei capitoli, solo i titoli. Ok. Quindi tu alla fine avrai, ad esempio, stabilisci un numero, che possono essere 12, 15 capitoli, e avrai un elenco di titoli di 15 capitoli della tua vita. E poi ti metti davanti a questi capitoli e li guardi. Ti assicuro che vengono fuori degli elementi molto interessanti. Perché ti accorgi, per esempio, se tu ti stai concentrando su elementi positivi della tua vita o negativi. Allora, per esempio, questo già ti racconta se tu sei una persona pessimista, ottimista. Molto spesso le persone si sorprendono. E il punto è fare esercizi, il punto è fare. Stare seduti a immaginarsi una vita e non provare a, a, a viverla. Quello è il modo migliore per non capire mai chi sei.